Amici ma soprattutto amiche della Logan io sono Valentino, uno dei master che vi accompagnerà alla Fabcon dal 12 al 15 settembre, in tante avventure divertenti, emozionanti, spaventose, insomma tanto altro. La mia avventura, una di quelle che porterò, è un'avventura che io chiamo eh, culturale e folle, perché è un'avventura per Dungeons and Dragons, che omaggia uno dei film più importanti e mm, un caposaldo del cinema appunto degli ultimi anni vi faccio un piccolo spoiler i più attenti potranno comprendere subito di che film stiamo parlando oppela, eccolo lì eh, vi aspetto io insieme a tanti altri alla Fabcon dal 12 al 15 settembre a Fabriano trovate tutte le informazioni qui intorno e anche soprattutto sui nostri social dove ci dovete seguire trovate i link sempre qui intorno grazie, ci vediamo dal 12 al 15 settembre ciao